Buonasera, sono Laura Antichi andremo ora a costruire in questo ambiente OpenSIM una vasca per idromassaggio clicco sul terreno vado in Crea creo un cubo questo è il mio cubo adesso vado a modificarne le dimensioni modifica quindi la dimensione sono quelle della x della y e della z andremo a eh, quindi dare come dimensione 1 facciamo invece di 1 8 vediamo quanto viene grande ok poi eh, per la y 8 e per quanto riguarda la z aspettate che mi sposto che ve lo faccio vedere sposto alla finestra lo lascio per il momento immutato Perché mi servirà poi, anzi, lo duplico eh, Con il tasto shift ne creo un altro Quello in basso lo faccio eh, un tantino più ampio Quindi invece è di, di 8 lo farò di dimensioni um, 10, punto zero vediamo, viene un po' più grande, così eh, per quanto riguarda la Y, 10, punto zero zero, su a questo appoggerò quindi fa una sorta di eh, gradino appoggerò quello che ho eh, costruito duplicato sopra ecco qui do luminosità massima per eh, eh, distinguerlo un attimo per i colori dopo vedremo eh, di dare una texture vado ora a duplicare anche questo con il tasto shift e lungo l'asse che vedete a blu duplico ancora un altro allora questo mi costituisce la base della, della piscina questo intermedio mi eh, andrà a costituire quella che è la, la piscina stessa e quindi eh, questo, eh, questo parallelepipedo lo eh, scavo quindi vado in caratteristiche, oggetto, in oggetto eh, vado a creare un foro, il foro lo creo di quello di uh, default, vedete che ho, ho scavato. Ok, il foro. E vado ad abbassare il mio. Cubo eh, scavato sulla. Eh, sul parallelepipedo di base. Ora il, questo mh, parallelepipedo de, che eh, devo ancora... Mh, eh, lo resetto, cioè non lo, non lo resetto, ma ne cambio le dimensioni e lo farò invece di 8, lo faccio 6, 6, eh, no, facciamo 7 e eh, di, di me, eh, la y eh, di uh, mh, 5 ok e lo vado a inserire dentro è ancora lo devo ancora però modificare di più da un colore per vederne per vedere meglio in texture la eh, per vedere maggiormente ok eh, cosa vado facendo perché sennò sono blocchi tutti di un unico colore e eh, vedo che non è delle dimensioni eh, propriamente esatte rispetto al foro e eh, quindi lo vado a eh, modificare sempre in oggetto invece di fare la mh, 7 faccio 8 vediamo come viene con 8 la x 8 ok e la mh, la y facciamo 7 vedete che eh, 7 è troppo quindi facciamo sei appunto cinque. sei punto cinque. Invio così credo che dovrei si incastra molto bene. Eccolo incastro dentro. Eh, quindi mm, questa eh, struttura che ho eh, preparato per la vasca eh, penso ora che siccome la vasca risulta piuttosto alta dove, eh, di fare un gradino e quindi la parte inferiore del, della vasca che mi costituisce la base della vasca stessa la vado ad allargare e quindi invece di 8 faccio 9 Metri per quanto riguarda la dimensione della X quindi 9 e 8 la Y insomma 8 netto, 8.0 8 la Y 8.0 la Y e quindi l'accesso al mh, il, così alla vasca dovrebbe essere facilitato però agisco ancora sulla eh, sulla Z e, eh, Per eh, sulla Z per abbassare ancora di più per schiacciare eh, ancora di più le, il bordo credo che sì, sia meglio schiacciare un attimo il bordo della con la zeta invece di eh, 0.5 faccio 0.4 e invio per dare un uh, accesso migliorare l'accesso della uh, struttura allora come vedete ho uh, uh, costruito questo idromassaggio posso allargare la base perché mi sembra decisamente eh, troppo piccola e quindi la base la eh, porto a 12 per quanto riguarda la, eh, la X, per quanto riguarda la Y pure 12, così la facciamo questa uguale, potrei fare 13 visto che non era esattamente rettangolare, cioè quadrangolare e, e facciamo 12 comunque e dopo andremo a modificare se non eh, ci piace ecco questa è la vasca di idromassaggio ora eh, abbiamo tutto un lavoro con le texture da fare nel senso che il basamento, questo basamento dell'idromassaggio all'aperto l'idromassaggio quindi all'aperto andiamo a dare una texture e la scegliamo la texture nell'inventario vediamo adesso che cosa possiamo trovare nel, nell'inventario e uh, uh, potrei fare un vediamo eh, mattoni, ho a disposizione questi mattoni do, eh, il colore lo lascio, di base lo lascio così però do una luminosità massima poi vado a eh, eh, definire la base il primo gradino e il primo gradino vado a cercarmi una texture per il primo gradino e eh, scelgo un altro tipo di eh, di mattoncini che possono andare bene questi la luminosità è massima però io lo lascerei anche scuro e eh, in effetti do poi lo stesso al bordo della vasca però al, eh, la, al bordo della vasca posso dare lo stesso mattoni si sì, fare dei mattoni e qui dare la luminosità massima alla, ai mattoni della vasca Il, eh, poi all'interno ho eh, la parte che mi riempie lo spazio e eh, questa parte la eh, che ho poi colorato per eh, praticità di un colore poi vedremo eh, eh, azzurrino, verdino vado invece a mettere una texture e la eh, texture dovrei trovare qualcosa, ecco un'acqua, vediamo l'acqua 3, uh, l'acqua 2, uh, l'acqua 1, prendiamo uh, l'acqua, vabbè, prendiamo l'acqua 1 e uh, il colore, vediamo se viene meglio con il bianco, ok, viene molto bene con il bianco e quindi direi di uh, visto che è un idromassaggio, lasciare l'acqua in, in questo modo. Ora che abbiamo inserito la uh, texture acqua, ok, quindi inserita, andiamo eh, in acqua ad animare questa acqua. Vado dunque in contenuto dell'oggetto, nuovo script e inserisco questo script per dare movimento all'acqua. Come vedete mi dà eh, l'animazione dell'acqua e eh, adesso lo andiamo a salvare questo script mi dice che la compilazione è riuscita, ok, e vedete eh, quindi che ho raggiunto il mio obiettivo di animare l'acqua. Ora eh, quello che devo fare è di eh, unire eh, tutti gli oggetti che ho predisposto, magari se non mi piacesse, Potrei anche qui, invece del, dei mattoni, mettere dell'erba, se all'aperto. Ad esempio vado a modificare, in modifica, così vediamo la funzione eh, modifica. Andiamo in texture, andiamo a cambiare, vediamo se troviamo uh, qualcosa che uh, possa mm, eh, essere costituire ad esempio una uh, migliore uh, localizzazione della, uh, della vasca in un ambiente ad esempio erboso mettiamo questo ok e dopo aver fatto questo uh, magari uh, cambio anche la texture del primo gradino Vado in modifica, vado a modificare questa texture in, uh, uh, in uh, possiamo parlare anche di legno volendo, ma non, non è, è dando magari una luminosità massima. Ok, può andare anche il legno oppure comunque ho i mattoni qui forse è anche meglio fare a mattoni ok e, ehm, e poi vado adesso a collegare le varie parti che ho così definito e innanzitutto eh, seleziono l'acqua l'acqua poi con lo shift seleziono il bordo seleziono un po' per volta per essere sicura di collegare tutto, faccio collega questi due elementi, alzo il tutto e vediamo che abbiamo poi la base questa base mattoni, seleziono la base mattoni, seleziono cioè la struttura che è quello che ho già collegato, poi con lo shift la base mattoni e uh, poi anche la, il prato collega collega poi vado in uh, modifica uh, parti collegate e trascino in basso clicco su le, la, la prima parte collegata eh, trascino in giù trascino in, in giù questa parte poi l'acqua e riposiziono il tutto così ho eh, raggiunto il mio obiettivo di costruire una vasca che all'aperto di idromassaggio come si può vedere, adesso vediamo vediamo, tutto è collegato, quindi abbiamo eh, una struttura unica. Infatti tolgo ora modifica parti collegate, le ho già eh, sistemate, e la mia vasca con il parato, eh, vedete che fa un oggetto eh, unico. Ora potrei anche abbellire i bordi della vasca, Aggiungendo eh, esempio delle sedie, quindi vado in inventario, cerco tra i miei oggetti sedia, eh, tutti gli elementi, vedete che eh, trascino una sedia qui, ad esempio la giro con il control, la ruoto, questa sedia, quindi la, se la seleziono con il destro del mouse, vado in modifica, con il control la vado a girare verso eh, la vasca, poi magari me ne creo un'altra utilizzando la funzione della copia, e quindi dello shift, con lo shift, duplico, ne facciamo un'altra ancora, ok posso poi introdurre anche altri elementi eh, attorno a questa vasca e, ad esempio posso cercare nel mio inventario se ho qualche albero pianta ho trovato un albero di ficco metto un albero di ficco qui ad esempio ok è bello grande, quindi mh, eh, lo riduco con eh, il CTRL SHIFT cliccando sull'oggetto vado in modifica e posso eh, rimpicciolire eh, questo eh, albero di fico e lo vado a sistemare eh, mh, vicino al, al bordo della, eh, della mh, dell'idromassaggio questo quindi come potete vedere ecco è l'idromassaggio che ho creato posso spostare naturalmente indietro tutte quante le strutture col modifica. ecco ho spostato le seggioline indietro adesso eh, mi posso anche eh, sedere eh, beh, intanto giro, vado a vedere se tutto è a posto sì, no, c'è qualcosa che non va qui quindi devo spostare un attimo l'acqua come vedete eh, deborda quindi vado in modifica no, per farvi vedere che comunque le uh, cose vanno sicuramente eh, poi riviste, modifica e vado eh, modifica parti collegate e eh, vado a spostare eh, eh, l'acqua. Magari vado a ridefinire la eh, questa acqua nelle caratteristiche eh, nella Nell'oggetto vado a eh, definire invece di 8, anche qui magari 6 per quanto riguarda le dimensioni i metri della X quindi 6 e vediamo che ho rimesso a posto l'acqua ma è ancora troppo piccola quindi io modificherei il uh, poi la, la dimensione della Y almeno a 7 vediamo come viene con il 7 no, il 7 è, è andato uh, non è stato però il 7 quindi invio 7 è ancora uh, troppo poca la dimensione del 7 quindi vado a eh, l'ellipsio eh, la vado a fare 8 vediamo come viene con l'8 E eh, bisogna continuare a modificare finché non si trova il posizionamento ma l'8 eh, ecco lo, con l'8 la dimensione dovrebbe essere giustamente eh, calcolata ok, questa quindi è la vasca mi posso eh, anche chiudo questa finestra quindi ho rimesso a posto il tutto quindi guardate sicuramente da una parte e dall'altra della, eh, della vasca per vedere se tutto è andato per il meglio e poi sistemate eh, gli oggetti che avete inserito allineandoli meglio e questo lo potete fare soltanto girando attorno all'oggetto all stesso e poi vi, eh, eh, fini, avete finito eh, questo lavoro la finestra e vi uh, potete anche sedere eh, davanti al, all'idromassaggio, e questo ci, eh, comporta anche di eh, portare altre modifiche. Altro come vedete, mh, mh, altre modifiche, la eh, di modifica e di nuovo devo. Eh, quindi andare in modifica parti collegate a eh, rimodificare ulteriormente le, le dimensioni poi della, eh, della mia eh, metto un set qui della mia vasca ecco è tutto adesso eh, Dovrebbe essere tutto perfettamente eh, funzionante. E questo magari lo eh, ingrandisco qualcosa di più. Rimpicciolisco questo, modifica parti collegate, quindi otto, questo, otto, sette, va bene, questo, questo nove è troppo, facciamo otto, ok, otto, otto, e eh, in questa maniera credo di che eh, possa eh, la vasca possa anche andare, vediamo di nuovo. Ecco. Questa è quindi la nostra vasca, la vasca che abbiamo creato per eh, l'idromassaggio. Posso portare qualche altro uh, ritocco, ad esempio potrei abbassare il, il tutto, il, il, il prato, ad esempio eh, vado in modifica parti collegate e eh, seleziono il eh, prato e um, il, il, il, lo posso quindi restringere o allargare oppure puoi cambiare insomma le dimensioni del, eh, del prato come potete vedere posso anche il prato che è selezionato andarlo ad abbassare così ad appiattire e mi sembra eh, questo un miglioramento Posso aggiungere poi dall'inventario anche de dei fiori. Ho digitato mar margherite ho trovato delle margherite che posso posizionare qui, attorno al bordo, creando delle macchie di margherite. in questo modo insomma ho abbellito potrei abbellirla anche ulteriormente il, mm, quando poi le voglio spostare le sposto, quindi ho abbellito, ho abbellito eh, di nuovo eh, il mio ambiente posso dare una luminosità massima alle margherite renderle maggiormente eh, visibili, posso anche cambiare il colore di alcune, di un mazzo, mi manca l'altro mazzo da dare la luminosità eh, quindi massima e eh, come vedete ho eh, finito di creare questa vasca da idromassaggio, per l'idromassaggio l'altra non era ancora È il colore dell'ultima ecco, luminosità massima ecco che sono a posto. quindi che cosa abbiamo fatto? abbiamo eh, utilizzato eh, gli strumenti di costruzione in OpenSim creando una vasca di idromassaggio e abbiamo animato eh, l'acqua con uno script per eh, dare l'idea dell'idromassaggio stesso.